Ciao, sono Marco e sono venuto qui nel mio ufficio a godermi un altro tramonto meraviglioso insieme al mio fedele amico a quattro zampe, è qui sotto, e voglio parlarti di una circostanza che certamente ti sarà capitata e ti capiterà ancora se non fai l'esercizio che ti consiglio io. Stiamo parlando di quella circostanza in cui arrivi al bar e sembra che neanche, neanche ti vedono, cioè è come se non esistessi. Ovunque vai ti ignorano, sembra quasi che tutti ce l'abbiano con te, ti tagliano la strada, eccetera, eccetera. Bene, non è che ci siamo messi tutti quanti d'accordo per farti uno scherzo o per farti una candid camera, assolutamente no. Non sapevamo neanche della tua esistenza prima che ci incontrassimo. La verità è un'altra, è che c'è qualcosa nel tuo modo di fare, c'è qualcosa dentro di te, qualcosa che tu emani, che comunica con il mondo, ed è una qualche cosa di subliminale, non è eh, qualcosa di fisico, però per questo c'è una cura, c'è un esercizio fisico che ti consiglio di fare, è molto semplice, è molto meglio di un'ora di jogging la mattina e ti rimette in pace col mondo intero. Cosa fare la mattina appena sveglio? ti forzi a sorridere in maniera esagerata, intendo dire che devi fare uno di quei sorrisi tipo e anche di più, più che puoi, per circa 30 secondi, fatti venire anche i crampi che vanno bene lo stesso e significa che l'esercizio sarà ancora più efficace. Bene, tutto questo fisicamente mette in moto delle endorfine particolari, ma soprattutto non fisicamente, ti mette in pace con il mondo intero e vedrai che andrà tutto bene, tutto il resto della giornata filerà liscia come l'olio, se non ci credi provalo e poi fammi sapere. Io mi godo il mio tramonto insieme al fedele amico a quattro zampe qui vicino e spero di esserti stato utile anche con questo consiglio, anche questa volta. Ti saluto con un abbraccio, ciao!